bacio del racino in posta sulla destra per Castaldo il lancio in avanti di Castaldo per Velotta Velotta fermato da Damora secondo l'arbitro in maniera regolare ora c'è ancora il lancio di teta per Calaio questa volta la posizione è regolare Calaio si lancia verso l'area di rigore affronta il portiere e con un tocco di esterno sinistro batte lo sciale e porta quindi in vantaggio Lightech Dental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 cambio Morra Camorani ancora tra i piedi di, di Morra la, la palla quindi c'è Teta Calaio ancora Teta sulla sinistra per Zannella. spinge il numero 6 del Blu Grana il cross in area di rigore il portiere lo sciale smanaccia la palla e così evita l'intervento di Morra che a porta avrebbe potuto battere senza nessun problema a rete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 Perché, un... no, perché è un'idea un di gioco questa, l'approfittare degli spazi, lanciare Calaiò nel... in profondità sì, verso la uno porta avversaria, sì, abbiamo visto prima come è stato be... bravo Calaiò che sì, esterno è sinistro bellissimo. a battere il portiere, ancora Calaiò di prima ma c'è ancora la posizione regolare vedi ancora una volta il sì, sì. le... Morra si lanciava da solo verso la porta avversaria, nel momento in cui non scatta bene la trappola che è fuori gioco della UNIT, praticamente un'occasione da gol. Per la, la squadra dell'Agtec Dental. Quindi è anche un gioco psicologico. Certo, nel momento in cui c'è per questione di centimetri non funziona lo schema del fuorigioco, l'Agtec Dental si ritrova con un suo calciatore solo davanti cui, al portiere. Ancora Teta, liberissimo verso Calaiò. Ancora Teta. Teta ora ancora in verticale per.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 dell'High Tech Dental. Vantaggio diciamo meritato da parte dell'High Tech, sta cercando di concretizzare il più possibile. Anche se ci sono degli squarci in cui la unit scende con a rete. Una partita equilibrata, non come gli strumenti di Natale tu prima.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 Siamo stati anche fortunati dal punto di vista climatico, è una bellissima giornata, non ventilatissima, con bel sole, quindi l'ideale per giocare a calcio. Intanto c'è stata una discussione tra Calaio e l'arbitro Lazzaro, il chiarimento sulla posizione che secondo Calaio non era, eh, fuori, non gioco. era fuori gioco. E... Ora c'è un'azione d'attacco per... con il gol del pareggio!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 quindi 44esimo minuto di gioco tornato in vantaggio Light Tech Dental con un super calaiò. come dicevamo prima vedi Elisabetta quelle, que que questione di centimetri questa difesa alta della unit la posizione eh, a volte sia a volte no di, de degli attaccanti dell'Aigtec de de Dental sì, sì. allora quando, sì. quando va bene il fuorigioco l'azione finisce lì ma quando va male come è successo in, in queste parte. due occasioni il gol di Calaiò qui ci riprova ora sì. ci riprova, serve Morra da Sole in area di rigore Morra si allunga la palla e quindi questa volta lo Sciale può fermare l'azione sì, sì. d'attacco dell'Hitec dell Dental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 questi sono gli episodi che ti cambiano quella partita, no? palutini potrebbero eh, marcarti definitivamente. Vediamo un attimo un che è uscito, sembra... Non ho visto che è il calciatore oh, certo. uscito. Il numero 12 è il secondo portiere. No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 non conviene fare entrare un attaccante e rischiare il tutto per tutto? Ora non è che abbiamo molto da perdere. Sarebbe che... una scelta nel, nel finale di gara, però c'è ancora ah, okay. tutto il secondo eh, sì, tempo da giocare, momento, quindi anche sì. per evitare il, la goleata, magari si pensa a, a salvare, eh, salvare salvabile, salvabile mm -hmm. sperando poi che nel secondo tempo possa esserci l'azione giusta per magari raggiungere un, il pareggio. Intanto sulla palla per questo calcio di punizione al limite dell'area c'è il numero 14 Teta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 No. <ride> Numero 18, Passaro. Quindi è un centrocampista. Sì, è un centrocampista, Passaro, però un altro centrocampista, quindi più che altro è per Dare il piano, eh, mettere energie fresche in campo.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 di alcuni interventi sì, sì, sì. tu ce l'hai tu? Ce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 e di prima subito il numero 18 si fanno provato a servire Calaio ma questa volta la, il, la posizione del bomber del do, uh... do, è ma Ce sì. grazie sì a posto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 invia la difesa della Unet con Castaldo uno dei migliori della sua squadra ora è Bacio Terracino gioca un'infinità di palloni il numero 23 de Bianchi Bacio Terracino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 risultato che inizia a essere un po' troppo severo però per la, la unit anche se è tutto meritato dal punto di vista dell'Hitec Dental anche perché comunque ci sono stati degli episodi chiave della partita come l'espulsione del portiere e questo stesso rigore poiché il fallo era mettissimo in area e, e quindi anche quello ha contato cioè sicuramente la sicuramente di nel frattempo si rivedo. abbiamo rivisto trazione. il fallo e quindi anche la battuta sì. di Calaiò stiamo vivendo in questo momento il fisco dell'arbitro parte il numero 11 della blu grana portiere a destra palla sulla sinistra e quindi si va sul 5 a 1 tiro di forza un tiro... anche di precisione quello sicuramente, visti i risultati e visti i gol che ha segnato il numero 11 dell'Aitec in questa partita quindi Sono tripletta per, mezzo, no? tripletta <ride> per, per Calaio, che punto in per mezzo, e mezzo però tripletta per Calaio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 prova ancora, non si ferma l'Aitek Dental, cerca ancora la via del Bull intanto la unit prova ora a reagire col Monturi nella metà campo avversario il numero 7 dei bianchi prova a impostare l'azione scambia con Buonanno si. poi va la conclusione, svirgolato il tiro, la palla termina abbondantemente fuori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 Un quadro preciso di quello che è successo in campo in questi minuti. Al di là della qualità di Calaio che ha fatto cioè, comunque la differenza in questa partita. Ricordiamo, torno di una tripletta. È imprescindibile, quello che... si è sempre distinta Qual qualvolta è scesa in campo la Tech, quindi questa te la dice lunga. Intanto cresce il fermento per questa finale, cresce l'attesa per sì, questa finalissima. Sì. Vediamo anche dei, eh, dei bambini con... <ride>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 eh sì, il sancire del Napoli abbiamo visto come il portese è fatto espello è più di fermarlo, si è trovato a toccare una palla con le mani fuori dall'aria diventa davvero difficile sgrigolare questi giocatori quando, quando corrono a allora, rivedendo il fallo subito sì. da Calaio Detto. che ha generato questo calcio di punizione. È del... no, è... Siamo più o meno ai 18-20 scopere... metri dalla porta dell'area del... del... dell di rigore, quindi comunque a 8 metri dal... dal C'è la confusione, il brusio di... <ride> di... della successiva partita, i calciatori sono già sul campo.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 Questa volta è deviato da Castaldo, uno dei migliori della Unit in questa gara. Merita, cioè, una... ed, evita, ed evita il punteggio tennistico a questo punto. <ride> evita di giver, eh, con... Non è detto che la partita non termina con il nostro gol, perché comunque, tra la fine dei tempi regolamentari e comunque il recupero. Siamo, siamo a 35esimo, quindi ci sono ancora 10 minuti almeno di gioco. Abbondante. e qualche golletto ci può ancora <ride> scappare, anzi, a per dire la verità ce l'aspettiamo perché ricordiamo ancora una volta la Unit anche in inferiorità numerica, quindi, anche per la stanchezza, sì. il sole, quindi eh, aumentano gli spazi a disposizione di Calaio e compagni. Mi stanno approfittando tra l'altro è importante. Ecco, Del Gennaro salta un avversario e sì. viene fermato oh, da un secondo, quindi è Castaldo sì. che ancora una volta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 per De Gennaro tocco per Calaiò e c'è il sesto gol e fa Quaterna il numero 11 del Blu Grana al 38esimo minuto punteggio ancora più rotondo più tennistico siamo riusciti abbiamo rivisto l'azione del sesto gol dell'Aitec Denta il quarto personale di Calaiò sicuramente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 Anche se 7 a 1 per chi non ha visto la partita può sembrare un punteggio senza appello, in comunque, realtà bisogna fare comunque attenzione quando si, si tratta insomma, di situazioni del genere. Perché anche è... <ride> è opportuno ricordare che quando c'è stata la parità numerica, 11 contro 11, il primo tempo è terminato eh, è mh, con, eh, con il 2 a 1, quindi con il vantaggio minimo, poi certo, l'espulsione un... del portiere.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 obiettivo finale e ancora se ancora insiste si sì. l'Aitec Dental con abruzzese, però torna indietro ora è Calaiò che è arretrato nel cerchio di centrocampo mm. scambia con Stifano, si sviluppa sulla destra la manovra dell'Aitec della Dental mm. palla ancora per Calaiò limite dell'area di rigore